Per Minuta è la storia di una bambina che improvvisamente a 13 anni viene a sapere la verità sulla sua origine e cioè che lei non è figlia dei genitori che l'hanno cresciuta ma è stata ceduta a loro da una famiglia indigente e numerosa. Lo scopre a 13 anni quando i genitori adottivi decidono di restituirla alla prima famiglia. Questa storia nasce dai miei ricordi di bambina. Io vivevo da piccola in un piccolo m, borgo pedemontano dell'Abruzzo rurale arcaico e sentivo raccontare dagli adulti questi, queste storie di bambini dati, ehm, ceduti proprio da famiglie ad altre famiglie, a coppie eh, sterili. In particolare mio padre eh, mi parlava sempre di un suo cugino che ho poi conosciuto dicendomi che però non era davvero suo cugino perché non era proprio figlio mh, di, di sua zia e quindi la mia fantasia era molto colpita da queste storie per quella che poteva essere la sensibilità di una bambina mi ponevo delle domande relative all'identità di queste persone, cioè mi chiedevo di chi veramente loro si sentissero figli, se dei genitori che li avevano generati e partoriti o di quelli che li avevano eh, cresciuti. A volte queste domande diventavano anche eh, angosciose, ehm, nel senso che mi veniva la paura di poter essere io stessa ceduta come era accaduto mh, ad altri e, e soprattutto la sera al momento di addormentarmi ero un po' perseguitata da questa specie di incubo dalla possibilità che i genitori decidessero di notte come i genitori di, di Pollicino di eh, mandarmi via e di darmi a qualcun altro.